Danilly c'è stato un grandissimo critico eh, che, eh, che è stato molto importante negli anni 80-90, però poi abbastanza dimenticato negli anni che hanno seguito ed è stato però l'ispiratore di moltissime cose, cioè da, da, dai movimenti ecologici al, al self-help, ai movimenti per la riappropriazione. Del proprio corpo quindi insomma è, è, è un personaggio chiave in qualche modo per capire dove siamo eh, di lui eh, in italia sono uscite una, una parte delle cose che lui ha scritto nel corso di, della, della sua vita e, e però sono un po sparpagliate tra vari editori questo è il primo libro eh, che cerca di mettere insieme il suo pensiero e che lo mette insieme il, alla, alla sua vita nel senso che poi appunto io l'ho scritto perché ho lavorato più o meno per vent'anni ho lavorato sono stato amico ho avuto a che fare con quest'uomo eh, per circa vent'anni cioè dal, dagli anni 80 fino, a, fino al 2000 fino a quando lui non è morto e, e quindi racconto in prima battuta in prima persona eh, buona parte del, de, de, diciamo, della sua vicenda Uh, intellettuale ed esistenziale. Uh, è un libro a cui tengo molto, perché è un libro che mi è costato moltissima riflessione scrivere, cioè, beh, molti anni sono passati da quando Illich è morto a quando io ho scritto uh, questo libro, e però secondo me è un libro che oggi è molto importante perché in qualche modo tutti i temi Lì, lì ci sono tornati estremamente eh, alla ribalta, cioè, sono, sono dal riscaldamento globale eh, in qualche modo a una società che spegne completamente nella gente la speranza quindi, insomma, e, e, e soprattutto oggi eh, lui è un pensatore eh, che viene citato spesso però dalla gente che c'entra di meno, cioè in qualche modo il liceo sta, va molto al di là no? di una semplice critica, diciamo, della postmodernità, di una semplice critica del capitalismo, è qualcuno che in qualche modo racconta un po' l'archeologia dei malanni in cui siamo immersi. E poi, insomma, è stato un grandissimo personaggio perché era un uomo... Eh, al di sopra in qualche modo eh, delle appartenenze anche di nazione, cioè, parlava 14 lingue, era un uomo che viveva tra il Messico e la Germania, era un uomo molto conosciuto in Italia, in moltissimi ambiti, ed è stato un personaggio diciamo, di, di una levatura un po' come i grandi pensatori eh, de, della fine del secolo, da, da Foucault a, alla gente come, come lui. Quindi, insomma, secondo me questo qui è un libro che effettivamente eh, rimette in ballo tutto il pensiero di Vanillic e, e lo attualizza, cioè ci fa capire perché in qualche modo eh, un uomo del genere continua a sfidarci.